e hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il video del give a car to friend siccome quando vado in live a regalare i veicoli molte persone non sanno farlo ho voluto portarvelo allora i requisiti per fare questo glitch per tutti e due i player che andranno a fare questo glitch sono bunker e centro operativo mobile ragazzi quindi a questo punto passiamo al glitch questo glitch lo dovete fare in una sessione solo a inviti ragazzi quindi mi raccomando sessione solo a inviti voi e il vostro amico che eh, vi sta aiutando fatelo in due in sessione così evitate qualunque genere di problema perché magari quando avviate l'attività qualcuno si va a unire e cazzate varie quindi a questo punto ragazzi io adesso in video andrò a prendere un veicolo però eh, vi farò vedere entrambe le parti cioè il player 1 e il player 2 ok ragazzi quindi eh, toglietevi da presidente qualunque cosa voi siate vi dovete togliere quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare se avete lo stesso bunker con il vostro amico ditegli al vostro amico che vi sta aiutando di uscire dal bunker con il suo com e eh, vi troverete direttamente qui la stessa cosa dovrete fare anche voi ragazzi quindi a questo punto andiamo a fare il glitch io ragazzi scusate in questo caso non sto eh, prendendo un veicolo ma sto passando un veicolo andrò a passare l'oppressor mk2 quindi mi raccomando ragazzi fate bene attenzione a quello che vedete in video perché a seconda di chi deve prendere il veicolo deve fare tot cose come vedete ragazzi io qui sto donando ho già detto che sto donando quindi il nostro amico che cosa dovrà fare chi dovrà prendere l'auto dovrà avere nel com nel centro operativo mobile al terzo slot il deposito veicolo personale con una lg rh8 ragazzi mi raccomando mettetela prima nel com perché rischiate di buggarvi se avete già un altro veicolo e poi tentate di metterlo nel com quindi a questo punto salite sull'auto del vostro amico in questo caso ripeto sempre io sono che sto passando un veicolo ma da qui andremo a vedere tutti e due gli schermi quindi chi regala e chi riceve chi riceve l'auto ragazzi dovrà diventare ceo invitare chi regala nel suo ceo e posizionarsi su ritirati a questo punto chi regala andrà ad aprire l'invito vi posizionerete tutte e due sull'invito e a un 3 a un vostro segnale ehm, schiaccerete insieme se chi regala non vedrà il pallino giallo del com l'altro che riceve potrà frizzarsi potrà premere la freccia destra a questo punto chi sta regalando il veicolo dovrà avviare una partita veloce freccette qualunque cosa va bene e aspettare il conteggio ragazzi adesso lo vedrete a schermo quindi quando comparirà questo conteggio che adesso andremo a vedere chi sta ricevendo l'auto andrà nel party e farà un partecipa a sessione da noi ragazzi quindi partecipa a sessione e accetterà tutti quanti i messaggi ragazzi mi raccomando ricordatevi di frizzarvi se chi vi sta aiutando vede il pallino del bunker chi vi sta regalando la macchina eh, vede il pallino del suo bunker eh, vuol dire che il glitch non sta funzionando ragazzi quindi dovete ripetere solo l'ultima procedura a questo punto eh, una volta che siete sfrizzati deve passare il veicolo può chiamare liberamente il proprio veicolo e lo mette davanti al bunker invece ragazzi chi eh, sta regalando il veicolo dovrà entrare nel suo bunker ma prima di entrare nel suo bunker eh, come abbiamo già detto non vedrà il pallino del suo bunker quindi per eh, eliminare questo bug dovrà diventare presidente del motorcycle club e eh, di mettersi da presidente del motorcycle club allora ragazzi vi faccio una raccomandazione fate bene attenzione se volete che il glitch eh, diciamo, vi riesca a, nel migliore dei modi per capire bene come funziona fatelo sempre nel bunker del della persona che vi sta regalando il veicolo, questo perché ragazzi, perché quella persona che vi sta regalando il veicolo vedrà il pallino del suo bunker se sarà buggato non lo vedrà più se non sarà buggato continuerà a vederlo quindi è un buon modo per capire se eh, il glitch sta funzionando o meno, a questo punto noi che staremo regalando l'auto entreremo nel nostro com faremo un'altra volta un invito a partita veloce freccette o quello che sia ragazzi e quando partirà il conteggio il nostro amico eh, dovrà stare pronto perché noi andremo ad invitarlo nel com come adesso andiamo a vedere e una volta che riceverà l'invito si posizionerà sull'invito e andrà nel party e farà un partecipa a sessione da noi ragazzi tutto molto velocemente x a martelletto come dico io significa che dovete spingere x velocemente dopodiché aspetterete in base alla vostra connessione come può essere 5 come può essere 10 come può essere 15 come può essere 20 secondi ragazzi eh, dopodiché avrete il vostro veicolo avrete preso il vostro veicolo come vedete qui a me ci sta mettendo un pochino però dopo un po' si fa lo schermo nero ragazzi e ci troveremo nel nostro com il glitch è semplicissimo ragazzi è veramente una cosa semplicissima quindi vi consiglio di approfittare spero che eh, fatto in questa maniera il video vi sia chiaro e detto questo ragazzi che altro vi devo aggiungere il glitch è facilissimo mi raccomando la prossima volta che venite in live a prendere un veicolo guardate il video e poi venite in live a prendere il veicolo perché altrimenti non vi do una bene amata minchia ragazzi non vi do il veicolo detto questo vi ricordo solamente iscrivetevi al canale non volete lasciare like non lo lasciate ma ne frega un cazzo anzi famo così vi volete iscrivere non vi scrivete manco che non me ne frega un cazzo lo stesso e il video se voi lo volete guardare voi lo guardate se non voi lo volete guardare fa lo stesso detto questo ragazzi come vedete le oppressor sono duplicate anche eh, l'altro amico qui ha l'oppressor non so dove cazzo ce l'ha ma sta, sta girando come una trottola sembra che ce l'abbia qui eccola qui ragazzi come vedete abbiamo duplicato l'oppressor lo, si può fare con qualunque genere di veicolo approfittatene un saluto e al prossimo video ciao belli Shit.